Adesso vorrei però fare un, diciamo, portare a terra letteralmente questo ragionamento sui beni di consumo, sull'accaparramento e sulla filiera alimentare e parlare anche di qualche criticità e di qualche problema che ehm, come dire, si, ha, si, si intravede all'orizzonte. Ne parliamo con Fabio Ciconte, vi ricordate il cofondatore di Terra, giornalista e scrittore che con Stefano Liberati ha scritto Il Grande Carrello, vi ricordate la puntata che facemmo Il Grande Carrello su... Eh, come dire la, la, la vera storia della grande eh, distribuzione buongiorno Fabio ciao Fabio ciao buongiorno a tutti voi allora Fabio parliamo un momento della filiera torniamo alla filiera abbiamo parlato dei supermercati gli scaffali quindi ci sono nei supermercati cioè il lavoro di cassieri, magazzinieri addetti alla vendita eh, tutti quelli che ogni giorno tengono aperto e continuano quindi a garantire la fornitura ma dietro c'è um, una filiera cioè i prodotti prima di arrivare al supermercato eh, devono essere raccolti da terra lavorati eh, e comincia nei campi questa storia mm, che succede nei campi in queste ore? Beh, succede che tutta la filiera agricola, tutto il comparto è in estrema sofferenza, partendo da chi sta dentro i supermercati, finendo a chi sta nei campi. Intanto c'è un, un problema oggi, cioè c'è una mancanza di manodopera. Nella fase, della stagione in cui inizia la raccolta per esempio della frutta in Emilia Romagna, mancano decine di migliaia di lavoratori stagionali che tipicamente vengono dal, dai paesi membri dell'Est Europa, dalla Romania, dalla Bulgaria, dalla. Polonia, che in questo momento sono bloccati nei loro paesi di origine per via del coronavirus e che quindi segnano una, una mancanza forte di manodopera. Dall'altra parte abbiamo invece decine di migliaia di eh, stranieri, eh, soprattutto di origine africana, che vivono eh, nei ghetti. Tipicamente, diciamo in Puglia, in Calabria, in Campania in condizioni che sono drammatiche che denunciamo da anni perché sono senza luce, senza acqua corrente in cui tutte diciamo, le condizioni igienico-sanitarie di cui parliamo in questi giorni mm. sono del tutto inapplicabili no? cioè il lavarsi le mani mm. è spesso Pensabile. è una chimera oppure no? mm -hmm. il distanziamento sociale dentro una baracca in cui vivono 7-8 persone okay. è perlomeno impensabile, uh -huh. ecco tutte queste persone eh, spesso sono illegali in questo paese, quindi non, oggi non possono neanche andare a lavorare in maniera illegale, quindi siamo al paradosso e questo tra l'altro è il motivo che ci ha spinto a chiedere al governo di regolarizzare queste persone. Cioè di farle uscire da questi ghetti in modo tale che evitiamo il rischio che il, diciamo, il virus arrivi dentro questi eh, luoghi dove Esploda sarebbe... Esploda come una bomba proprio. sarebbe inarrestabile. Una bomba. inarrestabile. E, e, e tra l'altro sarebbe anche un modo per metterli, regolarizzare questi lavoratori, per diciamo, immetterli nel bisogno di lavoro agricolo che c'è nel mercato, del lavoro. Sì, nel mercato esatto. del lavoro agricolo perché esatto. i braccianti non ce lo dimentichiamo noi che siamo tutti figli, nipoti e bisnipoti di contadini eh, oggi in questo paese sono quasi tutti stranieri, c'è cioè qualche eccezione naturalmente ma sono quasi tutti stranieri i braccianti agricoli che raccolgono eh, ortaggi, frutta, verdura e tutto quello che poi arriva sulle nostre tavole quando non arrivano dai paesi dell'est come in questo caso non si possono muovere o quando sono chiusi nei ghetti perché il e quindi diciamo, non, so come dire, non, puoi, non puoi caricare su un camion eh, centinaia allora. di persone clandestine in, in una condizione come questa che ci sono gli elicotteri tipo Apocalypse Now che inseguono se, se. un tizio sulla spiaggia, spiaggia. Eh, e allora tutto si ferma perché non ci, sono, non ci sono italiani disponibili a fare quel lavoro lì esattamente e esattamente. questo segna diciamo, la difficoltà di, di un settore, quello agricolo in cui abbiamo diversi agricoltori che ci chiamano disperati perché da una parte come dire, un, ricordiamoci sempre che un pezzo del mercato agricolo è fermo perché quando tu chiudi i bar i ristoranti, le mense, gli hotel vuol dire che tutta quella filiera che riforniva eh. quei mondi ha uh -huh. chiuso no? e quindi diciamo si è creato un imbuto per cui tutti provano uh -huh. a vendere alla grande distribuzione ora la grande distribuzione poi cioè i supermercati si possono comportare più o meno bene ecco cioè, parliamo poi... un momento di questo tema di come, eh, di come si comportano ci sono in queste ore in questi giorni si diffondono notizie di aste al ribasso cioè catene di discount che lanciano aste al ribasso per aggiudicarsi i beni alimentari al minor costo evidentemente no? quindi rughette, insalata, spinaci, spinacini eh, oggetti di la cosiddetta quarta gamma che significa eh so. quarta gamma? La quarta gamma sono tutti quei prodotti in busta, cioè l'insalata in busta mm -hmm. che noi vediamo sempre di più all'interno dei supermercati e mm -hmm. che adesso in queste settimane cioè nel mese di marzo, nella situazione di crisi in cui ci troviamo nella situazione in cui i supermercati aumentano il fatturato in maniera naturalmente esponenziale, per le ragioni che avete raccontato, noi abbiamo raccolto diciamo, la denuncia, il grido d'allarme di alcuni agricoltori e di alcuni produttori agricoli perché alcune catene dei discount proprio in questo mese hanno fatto queste asse al ribasso, cioè queste asse in cui chiedono ai loro fornitori fatemi l'offerta al massimo ribasso per X milioni di pezzi di insalate in busta. Insalata in Parliamo. busta al ribasso, naturalmente, esatto. eh, naturalmente questo cioè, eh, diciamo già i fornitori sono in affanno, in difficoltà, in crisi. Naturalmente, tu sei sul mercato quindi, e quindi diciamo, accetti le condizioni per, certo. per accaparrarti la vendita di quel prodotto, mm -mm. ma poi questo genera. Una uh, catena, una, una valanga perché, come dicono gli addetti, dicono, questo, questo, questi prezzi a ribasso poi fanno il mercato, per cui il concorrente sa che tu hai venduto a un prezzo ah, certo. che la metà del fanno prezzo. Fanno il mercato, costituiscono precedente e, che, e poi la voce si diffonde, evidentemente, appunto i concorrenti lo sanno. Ma io di là lo, lo pago meno, l'altro ha accettato queste condizioni, in assenza assoluta di tutele, come siamo in questo momento e di una cabina di regia che gestisca la. Crisi, perché non so, adesso vedremo Colau che succederà con Colau però insomma ehm, non so se vorrà occuparsi per esempio come prima cosa della filiera alimentare per esempio no? perché poi Beh, se... io penso che la, se, se facciamo cadere la, anche la filiera agroalimentare abbiamo un problema di accesso al cibo che riguarderà tutti noi oggi già abbiamo, eh, stiamo raccogliendo migliaia di persone che eh, non riescono più a farsi la spesa perché non hanno soldi in tasca eh. e stiamo anche provando a dargli una mano no? ma mm -hmm. qui diciamo se poi c'è la filiera agroalimentare Esatto. Una... E mentre i piccoli piccolissimi produttori eh, in affanno perdono commesse, lavoro, perdono possibilità di vita eh, sostanzialmente, Amazon assume 75 dipendenti negli Stati Uniti per via dell'aumento del carico di lavoro dovuto al corona, 75 persone in più per l'imballaggio, eh, l'immagazzinamento e la consegna di beni a domicilio. Questa è la situazione. Io ti ringrazio Fabio, grazie Ciao, Fabio. per essere stato... Grazie, con noi, sentiamoci a presto e ancora nei prossimi giorni, così ci aggiorniamo su questa questione. Grazie mille, Fabio. Grazie, ciao.